mi avete chiesto informazioni su come procedere per questi disegni perché per alcuni non è molto chiaro. Quindi facciamo questo video per spiegare eh, come procedere e dare qualche consiglio su quelli che sono gli strumenti da utilizzare per il disegno. Il disegno innanzitutto eh, consiste di due grosse branche che una è la grammatica, l'altra è il rendere la figura diciamo da un punto di vista accademico per come la vediamo nella realtà la prima quella che è la grammatica che sono gli esercizi che stiamo facendo in questo momento ci spiega come approcciarci alla matita perché disegnare non è una cosa scontata come scrivere le lettere quando siamo stati all'asilo o in prima elementare ci hanno fatto fare prima le asticine dopodiché ci hanno fatto incominciare a scrivere le lettere una per una tutte sgorbie, tutte sghembe man mano che avanzavamo con gli esercizi, cioè esercitandoci queste lettere venivano sempre più perfette la stessa cosa identica è nel disegno dobbiamo prendere dimestichezza e dobbiamo accostarci a quelli che sono i segni fatti con la matita che non sono per nulla scontati eh, disegnare e, e come imparare a, a scrivere c'è cioè, un certo oh, ehm, processo da, da seguire e, e non ci dobbiamo scoraggiare all'inizio perché è come se noi quando iniziavamo a fare le lettere non ci venivano bene e quindi poi smettevamo di scrivere no, non è così dobbiamo continuare ad andare avanti perché l'esercizio poi ci porterà a perfezionarci a tal punto che non avremo più problemi né e di riportare davvero le figure che vediamo sul foglio e né di fare dei tratti ehm, eh, troppo marcati o troppo scuri e, e, i primi esercizi è normale che vi verranno oh, non dico una schifezza ma quasi quindi non vi demoralizzate perché per tutti il percorso è stato lo stesso eh, dovete andare avanti e vedrete che già dal decimo disegno incomincerete a migliorare tantissimo allora le regole di base innanzitutto non si può utilizzare per la grammatica del disegno cioè per, quello, per gli esercizi che stiamo facendo potete utilizzare una sola matita non avete bisogno di più matite eh, quindi qualunque tipo di matita dalla HB eh, alla 8B eh, eh, o la F potete utilizzare un'unica matita l'unica differenza che c'è tra queste matite e che quando eseguite il, questi esercizi vi possono venire più o meno scuri. Perché? Perché eh, per esempio un tratto questo cos'è? Questa è una 6B. Una 6B rispetto ad una HB nel momento in cui vado a fare il tratto con, con una certa pressione con questo mi esce così, con questo mi esce più marcato. Vedete che c'è differenza tra l'uno e l'altro. Quindi l'unica differenza può essere che nel momento in cui vado ad effettuare eh, dei tratteggi eh, questi a 45 gradi che utilizziamo eh, per questo genere di disegno grammaticale sono chiaramente diversi perché, perché la matita eh, questa è più dura e quindi avrà un tratto che è meno scuro eh, se potete preferite una 2 b eh, rispetto ad un HB perché diciamo, vi darà un risultato più evidente che vi scoraggerà di meno eh, nel momento in cui eseguite il disegno nel senso che lo vedete il disegno con questa invece dovete calcare per arrivare ad uno scuro 20 volte mentre con questa è capace che con 10 volte riuscite già ad ottenere il tono che volete quindi io vi consiglio di utilizzare una matita più morbida non eccessivamente morbida perché sennò poi andiamo nel, nell'eccesso contrario una B o una 2B per questi esercizi va benissimo eh, io la utilizzo con la mina utilizzare le matite o la mina è quasi la stessa cosa però se potete preferite le matite perché vi approcciate meglio e ora vi faccio vedere il perché e... mentre con le mine Diciamo è, è, è migliore da un punto di vista um, di come posso dire di praticità. Eh, perché avete la mina, la inserite nel portamine e finisce lì. Certe volte però, questi portamine si rompono oppure si, si spezza la mina perché è troppo sottile, mentre qui c'è il legno che la trattiene. Insomma, io eh, eh, utilizzo le mine perché ce le ho, ho iniziato a, ad acquistarle e quindi le devo consumare. Appena finirò le mine, il portamine lo utilizzerò di rato, utilizzerò molto di più le matine e vi spiego voi il perché. E per quanto riguarda invece eh, l'esercizio, quindi abbiamo parlato delle matite, eh, mh, prima di parlare degli esercizi parliamo pure della gomma che è importante. E quando cancelliamo potete utilizzare un tipo di gomma, o la gomma pane, che è questa, o se no una gomma tradizionale morbida, che vi faccio vedere un attimino, che è di questo tipo. Io uso delle rotring oppure la gomma pane tradizionale molti non piace la gomma pane perché si sporca ma per alcune eh, diciamo tipologie di lavoro eh, è indispensabile perché la, la, la mettete come volete e potete fare per esempio del, delle tonalità eh, cioè potete disegnare direttamente con la matita con la gomma scusate e, quindi io preferisco la gomma pane però per cancellare a fondo, cioè se dobbiamo togliere dei tratti, vedete questa cancella ma fino ad un certo punto, eh, se dobbiamo togliere dei tratti la gomma tradizionale è indispensabile. E due cosine, per quanto riguarda ehm, l'approccio della grammatica del disegno è indispensabile eh, non utilizzare la gomma, a meno che non facciamo degli esercizi come quelli che abbiamo fatto ultimamente per le composizioni dove c'è un fondo scuro e quindi la gomma in quel caso ci serve per disegnare, cioè per fare le parti in luce del soggetto che stiamo ritraendo, allora in quel caso la gomma è ammessa. Ma se lavorate di tratteggio questa ve la dovete dimenticare perché dobbiamo arrivare con tratteggi successivi, uno sull'altro. Ora vi spiegherò la tecnica. Quindi diciamo che queste sono le due... Eh, tipologie di, di gomma da utilizzarsi per quanto riguarda eh, questo genere di esercizio, cioè quello grammaticale. Eh, perché dico eh, quello di grammatica del di disegno è diverso dall'altro? Perché nell'altro tipo di disegno non si può ottenere eh, un soggetto con una sola matita. Eh, per rendere il soggetto vivo e soprattutto ehm, rispondendo quanto più possibile alla realtà quindi da un punto di vista accademico è importante che ciò che ritraiamo è, sia quanto più simile possibile alla realtà chiaramente interpretandolo, non si può utilizzare con una sola matita perché per esempio le ombre portate sono nere quasi assoluto e per poter rendere lo stesso nero non lo possiamo ottenere con una HB neanche se strappiamo il foglio ehm, perché calcando eh, eh, non riusciremo in ogni caso ad ottenere un nero assoluto, non lo otteniamo addirittura neanche con le, eh, le B le, le più morbide, quindi figuriamoci con un HB o con una B. Eh, quindi siamo costretti a utilizzare più matite per ottenere quegli effetti in ogni caso l'effetto di scuro non si può ottenere calcando la matita e questa rientra nella grammatica del disegno ma per velature successive una sull'altra perché sennò il disegno viene snaturato cioè si vede il foglio viene in pratica impresso con eh, eh, delle pressioni diverse che snaturano quella che è la natura del foglio eh, eh, scusate del disegno e quindi ehm, si deve proseguire eh, per successive velature, una sull'altra. Esercizi utili. Io, ho, io vi ho fatto iniziare direttamente con... Ehm, ritraendo delle, eh, delle, delle figure, direttamente partendo con delle figure per eh, magari non annoiarvi eh, con a, a altro genere di esercizi, ma ci sono degli esercizi che sono molto utili, per esempio con una squadretta di questo tipo, e Vi potete fare dei riquadri, per esempio così, dove all'interno fate le asticine che si facevano quando eravamo all'asilo, iniziando da quanto più accostate possibile delle asticine che man mano diventano sempre più scure, fino ad arrivare ad un nero quasi assoluto eccetera eccetera, andandoci piano piano no? come sto facendo io, fino ad arrivare a, a, a, a, a dei tratti che sono molto più marcati e più scuri quindi da, da un chiaro verso uno scuro E questi tratti facendoli piano piano come sto facendo in questo momento accostandoli a un millimetro circa e andando avanti man mano, marcandoli sempre di più si deve vedere una gradazione oppure facendo sempre questi diciamo queste striscette ce le dividiamo in quadratini e all'interno di questi quadratini poi facciamo le velature nella prima ne facciamo una sola molto leggera, mi raccomando senza calcare, nella seconda ne facciamo una e poi ne facciamo un'altra di sopra, due Nella terza ne facciamo tre, una, due e tre, sempre con la stessa pressione. Vedrete che man mano che andate avanti... Ehm, ci sarà una progressione da un chiaro verso uno scuro e questo vi dà ehm, ehm, una maggiore padronanza eh, dell'uso della matita anzi questi esercizi sarebbero quasi indispensabili per poter fare poi quelli successivi da cui siamo partiti praticamente in questi video però dico se ve li volete evitare ve li potete evitare benissimo ma dovrete fare poi più esercizi per quanto riguarda ehm, ehm, il riportare dal vero ehm, e gli oggetti che man mano ritrarrete con la matita come approcciarci al disegno cioè come eseguire questi eh, disegni grammaticali allora la matita innanzitutto va impugnata a secondo di ciò che stiamo facendo o nella punta estrema o se no impugnarla nel modo classico chiaramente più disegnate più avete padronanza del tratto perché il tratto come vi dicevo prima a meno che non è un tratto di contorno che comunque deve essere utilizzato con molta parsimonia soprattutto nella fase grammaticale perché? perché se io debbo ottenere eh, un effetto di questo tipo dove ho una piramide per esempio poggiata su un... Su un piano. Non posso ottenerla come la sto facendo io. La dovrei ottenere per in effetti la dovrei ottenere con ehm, con un chiaroscuro. E qualcuno magari potrebbe dire, ma come faccio con un chiaroscuro io a ottenere una piramide? Si può ottenere perché eh, si chiaroscura diciamo il foglio, si dà un fondino nel foglio, dopodiché avendo una padronanza del tratto si traccia in tono molto leggero la figura che si deve ritrarre in modo che ci appaia semplicemente perché questo è importante? perché non si devono vedere nel disegno eh, delle linee nette eh, queste in pratica distolgono lo sguardo ma soprattutto non sono naturali eh, cioè nella realtà la figura non si forma con delle linee nette si forma con degli accostamenti di chiaroscuro quindi noi dovremmo cercare e questa è la patronanza che vi dicevo prima della matita che se riusciamo ad ottenere dei toni molto leggeri nel tratto vedete si vede appena una volta che vediamo apparire queste linee le seguiamo con le velature con le velature senza calcare cioè mettendone una sull'altra per ottenere quello che è il volume per esempio questa è la parte in ombra della nostra piramidina Siamo come vedete con i trattini a 45 gradi che stiamo facendo si ottiene la parte in ombra della piramide e si lascia in luce l'altra debordate un pochettino ma non vi preoccupate più di tanto andate ad insistere nelle zone che non avete eh, diciamo sovrapposto e man mano andate a trattare il contorno sempre con toni leggeri eh? attenzione perché se fate dei toni molto pesanti poi siete costretti a cancellare perché non si deve vedere la linea, la linea non deve apparire, però ci serve una linea leggermente più marcata perché ci dà il tono della velatura successiva da ottenere, in modo da far sparire poi questa linea che non si vede più, vedete? Ora in questo momento vedete la linea, si vede, però se voi ci andate a passare un'altra velatura tale da portare la zona in ombra uguale alla linea che avete appena tracciato la linea sparisce, non si vede più e si vede solo la parte in luce diciamo che abbiamo ottenuto la nostra brava piramidina con una zona magari qua questa magari la facciamo leggermente più scura poi vi spiego il perché questa leggermente proprio da intravedere appena appena tanto per dare la forma della piramide e poi magari siccome la luce arriva da questo lato quindi lascia questa zona leggermente più scura eh, rispetto al bianco assoluto e quindi si presume che insomma eh, la luce sia questa arrivi da qui e, e quindi vado a, a ottenere un'ombra che all'incirca sia questa quindi qui magari è ammesso di crearla un pochettino più scura perché tanto poi ci sarà, ci sarà l'ombra che andrà a coprire. Ci siamo? siamo? Così e poi andiamo sempre per velature successive una sull'altra a realizzare l'ombra portata stavolta non quella propria chiaramente quest'ombra portata come vedete deve raggiungere uno scuro che non è quello dell'ombra eh, dell'oggetto o che è, è creata nella faccia dell'oggetto quindi deve essere più scura e per quanto riguarda la grammatica del disegno, gli esercizi che stiamo facendo in questo momento ci dovete andare per velature successive, una sull'altra, quindi non dovete cambiare matita. Se invece fosse eh, un disegno davvero, cioè abbiamo la piramide e passiamo nell'accademico vero e proprio in cui necessita eh, eh, l'oscuro maggiore, potete andare direttamente a utilizzare una matita molto più scura per esempio questa, per ottenere l'ombra che chiaramente qui possiamo ricercare come dicevo prima, dobbiamo raggiungere un effetto che è più scuro come vedete i disegni eh, non, sono, eh, non si fanno in due minuti cioè se già per realizzare questa piramide abbiamo perso diversi minuti immaginate a fare un volto o a fare degli esercizi quindi perdere una giornata su un disegno non è una giornata persa cioè non è che siete scarsi voi che non riuscite a realizzare bene l'esercitazione cioè è normale è così e deve avvenire per fasi successive anche perché vi deve lasciare il tempo di correggere man mano che scurite se ci sono degli errori è più semplice capire dove state sbagliando anziché fare un disegno a parte che verrebbe snaturato ehm, quanto più, eh, farlo quanto più in fretta possibile quando disegniamo o secondo me in qualunque tipo di lavoro ci dobbiamo dimenticare il tempo almeno che non è una necessità perché per riuscire bene un lavoro ha bisogno di un certo tempo, e quando um, dobbiamo fare dei particolari molto vicini, se impugniamo la matita molto distante, il tratto non lo controlliamo bene. Quindi, a quel punto, necessita impugnarla quanto più vicino possibile. Qui è importante l'esercizio, cioè avere il tratto controllato. Se non riuscite a controllare il tratto, vi verranno delle zone che saranno più scure vedete come ho fatto io? si vede che c'è una differenza quindi se invece controllate il tratto leggero riuscite a, a realizzare quello che è il vostro intento nel caso io ho fatto apposta delle marcature maggiori ora vi faccio vedere che con la gomma pane praticamente dovete avere, eh, è come se la punta della matita pogge e non pogge, è come se avete quasi un pennello in mano più che eh, un attrezzo rigido come la matita. Diciamo che la piramide si è formata e qui devo un pochino andare a scurire piano piano sempre senza calcare la mano, eh, mi raccomando. Il senso è sempre lo stesso, sempre a 45 gradi, mi raccomando, non andate diversamente, perché sennò il disegno si disordina, viene disordinato. Quindi agite sempre nello stesso senso. Per i mancini è la stessa cosa, eh? la matita poggia, non poggia, poggia, non poggia, eccetera, eccetera. Man mano che ci allontaniamo dall'ombra, l'ombra è sempre più evanescente, quindi è ammesso un tono più scuro vicino alla piramide e uno più chiaro allontanandoci. Diciamo che abbiamo ottenuto per sommi capi l'effetto che volevamo. vediamo Non andiamo oltre perché più che fare il disegno, eh, e finirlo e più che altro capire come deve essere fatto um, un'ultima cosa uh, che vi voglio uh, spiegare è quella della punta la punta è molto importante e, e vi faccio vedere come opero io uh, poi magari voi potete migliorare quello che faccio io allora vi spiego un attimino così cerchiamo di essere quanto più chiari possibile se riesco a trovare il temperino ok ne abbiamo trovato abbiamo trovato un temperino questo è il temperino classico punta grossa cioè matita più grossa matita più piccola matita normale quelle normali hanno questo buco quelle più grosse hanno quest'altro per capirci quelle più grosse sono di questo tipo Attenzione che non è il caso della grammatica del disegno, ma se utilizzate dei pastelli, siccome i pastelli hanno una pasta che è molto tenera, questo tipo di temperino non va bene. Ci vuole un temperino a punta esterna, che è questo qua. Se fate caso, quando io inserisco la punta, la punta esce all'esterno del temperino e, e si tempera da sola. Se io la inserisco qua dentro, invece, tempera la punta e me la rompe. Quindi ci vuole questo tipo di, pen, di temperino. Eh, tipo stabile. il mio è proprio uno stabile, eh, comunque deve essere di questo tipo questo per i pastelli noi i pastelli in questo momento non li dobbiamo utilizzare dobbiamo utilizzare la matita eh, le matite chiaramente se ne vanno nel buco più piccolino e vengono temperate perché non tempero la matita con il temperino? perché nella grammatica o nel disegno è indispensabile che io abbia una punta molto lunga e vi spiego il perché se io tempero il, la matita con il temperino ottengo una punta di questo tipo Poi qui ho la matita e qui se ne va a scendere e cosa succede? succede che questa è la parte legnosa succede che nel momento in cui vado nel foglio e faccio poggiare la punta nel foglio questa punta mi si consuma subito prima si arrotonda si arrotonda sempre di più si arrotonda sempre di più e mi diventa una punta arrotondata, perdo praticamente la punta quasi subito. Se invece io mi tempero la matita con un taglierino e mi faccio una situazione di questo genere, la punta anziché essere così è così. Questa situazione di arrotondamento c'è lo stesso, però prima che arrivo a questa situazione qui devo arrivare qua sotto. Chiaro? Diciamo che la punta mi rimane accumulata per più tempo. Quindi è da preferire eh, utilizzare un taglierino e avere una punta eh, molto diciamo accuminata, sottile, lunga eh, perché eh, soprattutto quando dovrò disegnare e fare i tratti di questo tipo di questo genere che abbiamo visto, cioè questi tratti mi riescono bene con una punta eh, temperata con un taglierino un altro metodo che utilizzano altri disegnatori che è utilissimo anche è quella di tagliarla a scalpello e anche in questo caso lo scalpello, cioè la punta, eh, dovrebbe essere quanto più accuminata possibile, quindi diciamo che si dovrebbe avere uno scalpello di questo tipo. Per capirci, la punta a scalpello è una punta che all'incirca è così. Piano. dove si va a disegnare le linee con, con la parte diciamo piatta di questo scalpello. Con la parte piatta di questo scalpello. Anche in questo caso lo scalpello deve essere quanto più accumulato possibile, cioè non fate uno scalpello di questo genere perché vi dura pochissimo. E torniamo al discorso di prima. Io consiglio, eh, cioè consiglio, mi sono abituato con questa e utilizzo questa tra l'altro nel momento in cui mi serve la punta e vado per esempio arrivo qui in questo punto qui se io voglio rifare la punta basta che mi tengo a portata di mano un cartino vetrato e non buttare eh, il, um, la grafite perché poi ci può servire per determinate tipologie di disegno come per esempio gli esercizi che stiamo facendo e me la vado ad accuminare con il il cartino ehm, vetrato. Questa è una normalissima carta vetrata, in questo caso non lo so cosa sarà, una, sarà un una 400, comunque eh, potete utilizzare non troppo sottile che eh, andate ad accumulare la punta, vi girate la matita, vedete, la, io la giro la matita, mano a mano la girate eh, e avete una punta che vi durerà molto di più rispetto alla punta tradizionale fatta con il temperino e quindi si preferisce questo sia per una questione di comodità e di lunghezza di grafite e sia per una questione legata alla, eh, alla praticità della punta stessa come vedete c'è di nuovo la punta vedete? L appoggio magari sul foglio così, guardate. Nel momento in cui avete finito di fare la punta l'unica cosa che dovete fare è pulirla dagli eccessi di grafite grattugiata che gli saranno rimasti attaccati, ricontrollare la punta, penso che vada bene, sì, e controllare se vi viene bene a fare il tratto perché alcune volte si spezza la punta e dà delle problematiche. Sì, va abbastanza bene. Come facciamo a fare le ehm cancellazioni eh, di precisione eh, come abbiamo visto con la matita che ci sono delle linee che possiamo fare abbastanza precise per esempio per fare i bordi eh, possiamo effettuare la stessa cosa con la gomma oddio con la gomma pane se la appiattiamo quanto più possibile possiamo ottenere degli effetti particolari però la gomma pane ha la particolarità che eh, vedete si è molto morbida quindi se noi la appiattiamo e dobbiamo fare una cancellatura la cancellatura ce la fa però non possiamo se calchiamo un pochettino di più eh, la schiacciamo sul foglio e quindi il tratto viene grosso allora io utilizzo eh, dei sistemi fermo restando che esistono le gomme matita che sono queste e ce n'è di questo tipo o del tipo eh, come il portamine che anziché avere dentro la mina ha dentro la gomma e, e quindi potete mh, diciamo una punta molto più sottile quindi riuscite a, a cancellare con molta precisione nel caso in cui volete evitarvi e avete un portamine come questo che ho io questo qua vedete potete tagliarvi dei pezzettini di gomma come faccio io con il taglierino a scalpello e li potete inserire all'interno di un portamine di questo genere Vedete, e ovviamente la gomma eh, la tagliate per il pezzettino che deve entrare come per esempio in questo caso questo pezzo che si inserisce all'interno e fa uscire solo la punta in modo da governarlo in questo modo riuscite qui in questo caso il pezzo è ehm, la punta, non è più eh, tanto sottile quanto dovrebbe essere. Un consiglio che vi posso dare è quello di non utilizzare il genere di gomma che vi ho fatto vedere prima, cioè questo, perché è troppo morbida come gomma. Utilizzate un tipo di gomma che è una semidura, quella che per capirci si utilizzava eh, quando eravamo bambini a scuola, quella che ce n'era mezza. E azzurra per cancellare la china e mezza bianca quella gomma è un pochettino più, eh, più dura rispetto a queste della color che utilizzo io ecco vedete se voi fate uno scalpellino come questo con il taglierino vi durerà parecchio io utilizzo questo sistema perché mi taglio la gomma eh, come voglio io e riuscite a fare un tratto che è molto ma molto sottile una cosa molto importante quando cancellate non cancellate con la mano perché se avete la mano sudata soprattutto d'estate rovinate il disegno quindi utilizzate un pennellino e come vedete vi viene un tratto che è abbastanza sottile se io dovesse andare ad incidere su quest'ombra vedete? esce un tratto molto sottile anche in questo caso quando andate a cancellare e dovete sempre avere una eh, certa dimestichezza con la mano eh, sempre oh, oh, andateci per velature anche nella cancellazione eh. esattamente il, il um, otterrete l'effetto contrario cioè anziché scurire schiarite non ho altro da dirvi Tenetevi a portata di mano un bicchiere dove mettete la, la sporcizia che si, si accumula durante il disegno per non alzarvi continuamente dalla sedia e poi lo svuotate nel, nel cestino. Se vi è piaciuto il filmato, lasciate un like. Se volete rimanere informati sulle mie ultime pubblicazioni, e registratevi al mio canale YouTube, alla mia pagina Facebook o al mio canale Instagram. E vi auguro una buona giornata e alla prossima ciao